Ciao, benvenuto, benvenuta. Pra quem não conhece, esse aqui é o Maridão e hoje ele não tá tão bem, né? E aí eu tô aproveitando a presença dele aqui. Vamos ver se ele rende. Vamos espremer aqui pra ver o que que, o que, que sai. Nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer a tag em italiano: Se eu fosse, sarei, como os outros vídeos. Basta ativar a legenda em português, caso você ache necessário. Vamos lá! come funziona questo? No. così io dico se io fossi tipo un film e tu mi rispondi che no. film saresti? No. io rispondo uno e tu un'altra va bene? Sì. <ride> io inizio perché ho già visto che cosa il primo <ride> per me è più facile il primo, Qual è il primo ok se io fossi un sapore io sarei salato e io tu un evento atmosferico che saresti? Un uragano. Mm, direi di sì. Se io fossi uno strumento, una chitarra. Se tu fossi un'emozione, quale saresti? Io sarei. In... Emozione. Aspetta. Mm. A few minutes later. Allegria. È vero. Se io fossi un negozio. Io sarei. Una libreria. Una libreria? Sì, così un negozio statico. <ride> sì. Un negozio che stai lì. Uno scaffale. <ride> sì. Se tu fossi un indumento, io ah, Cosa saresti? Un paio di pantaloncini corti. Perché? Perché non posso, <ride> puoi fare quello Ma... che ti pare. Eh, sarei non... io un pantaloncino corto o un jeans. Ah va bene ah, sei più d'accordo? è pilotata questa cosa no? non posso no, dire no. quello che pensi puoi, puoi dire quello che pensi No, io sarei forse un cappello boh. quanto è superiore il pantaloncino corto Infatti, cioè, <ride> quello è un accessorio <ride> uh, se io fossi un odore sarei mi piace no. la vaniglia ma no, non sarei vaniglia perché dopo un po' stufo eh, sarei lavanda mi piace no, tanto no. sarei la lavanda se tu fossi un'opera d'arte, che saresti? Un bronzo di rioci, no, no. no. Oggi mi sento l'ultima cena. Non lo so, direi la torre Eiffel. La, eh, la monalì. No, no, dai, la torre Eiffel, vai. È un'opera d'arte la torre Eiffel, sì. Eh, sì. Di ferro. Uh, ah, ecco, se io fossi un accessorio... Ah, ecco adesso che ci metti che visto che mi metto il cappello? Eh no, sarei o un cappellino o un orecchino, piacciono gli orecchini. Io un orologio, Un orologio? Sì. Sei preciso. Sì, io so se tu fossi una pietra, quale saresti? Come si chiamano quelle pietre azzurre? Pietra azzurra. Smeraldo è verde, ti piace? Smeraldo, verde, mi piace. pietra azzurra è la turmalina. Turmalina? Zaffiro. Zaffiro. Ah, zaffiro lo zaffiro, si piace lo zaffiro, sì se io fossi un elemento naturale, io sarei l'acqua. Perché sta per tutto c'entro ovunque. È necessario per tutto la vita. Un Siamo la terra al 70% d'acqua. Senza acqua non possiamo vivere. Quindi io mi sento l'acqua. Non è vero, no? Sarei terra. Ah, io sto pensando la stessa cosa che io sarei terra, ma... Tu saresti terra perché sei un toro. Vorrei essere acqua, però sarei terra. Perché mi sento... Meno liquida, più <ride> solida. Sì, piedi per terra, mi sento scalando le montagne. Fuoco, solamente quando sei incavolato, ma normalmente terra. Mm. Sono solo una terrina. Se tu fossi una musica, saresti se io fossi una musica eh, qualsiasi di vasco rossi no no no, no. no io, io personalmente no io sono più caruso mm. eh sì. se io fossi un fiore io sarei se fosse un fiore solitario sarei un tulipano amo è, mi... è il no, mio no, fiore no, no e se non fosse solitario <ride> sarei un girasole perché il girasole Ah, okay. un fiore solitario perché il girasole mi piace così il campo di girasole se tu fossi una pianta ecco, ah. <ride> che pianta saresti? Ma penso che sarei un agrume, un limone perché? Perché sei acido perché non posso essere limone? sarei la pianta di limone perché do il meglio di me d'estate <ride> eh. eh. <ride> è d'inverno però d'inverno resisto con i miei, le mie foglie eh, i tuoi rami se io fossi un colore io sarei o bianco o giallo, e tu? Verde se io fossi un giorno, sarei mi sa. Venerdì, il venerdì è come, è come la primavera, sai, ti fa pensare a belle cose. Poi arrivi il fine settimana, non fai niente. Però il venerdì è l'illusione. La, è, è la prospettiva. Perché tu saresti un venerdì? No, il mio giorno già esiste quindi io il mercoledì è. <ride> Come, come può essere un altro giorno? Marco marcoledì a, me, a metà della settimana <ride> questo perché non sta bene vai, tocca a te, se tu fossi un mese se fossi un mese? Eh. ti direi aprile, perché mi piace dolce è, dormire è il mese in cui sono nato ma eh. ti dico che tra i mesi che preferisco in realtà c'è giugno perché perlomeno in Italia perché eh. già è caldo ma si, si respira gioia diciamo che arriva il caldo do, aspettato da tutto cioè durante tutto l'inverno il vero caldo ormai non, non ci ha già stancato c'è ancora, ancora tutto verde no? c'è il grano che è maturo e vedi i campi di grano tutti biondi maturi la frutta ah, migliore più, sì. so, più estiva no? è bello ma io sarei aprile perché? Perché mi piace il mese di aprile. Eh, ho iniziato ad apprezzare aprile quando, quando sto qua, perché qua si sentono le stagioni. Come, Sboccia ho, tutto. Ho, eh, come il detto, ho detto del venerdì: qua è primavera, la gente, tutti quei i giubbini pesanti che andiamo in giro ad aprile: già ci siamo liberati di quei giubbini. Magari portiamo il giubbino un po' più leggero, una maglia, una felpa. E poi è pieno di fiori, è bello. E poi è il tuo mese. Non è vero, che è per mio bene. Eh sì, amore. Come no? Dai, è adesso un animale. Tu saresti sì, una scimmia. Io sarei un falco. <ride> Mi sento falco. falco. Non è quella falco. Ma se non deve volare, c'è cioè, un animale che cammina, insomma, so, che vive sulla terra, non, non in aria, neanche <coughs> in acqua. Mi piace molto il puma, il leone di montagna, il... Mm. Un felino comunque, sì. mm. Se tu fossi un film, quale saresti? Un cane. Un film? Cane. <ride> saresti rintintintin. Rintintintin, lessi. <ride> Bella domanda. Il film che mi piace o un film che io mi identifico? Eh, che ti identifichi? Eh beh, allora. Castaway. No, che quando mai sono stato naufragato. No, così che è una cosa che ti piace, no? no le sfide mi della ne... vita. Ma mia, mi identifico di essere naufragato e stato solo su un'isola deserta. No, no, no. Io, io, eh, lo so, c'è uno che è il nostro film fra qualche anno. Com'è Lettere d'amore? com'è? No, C'hai presente? No. qual è? Sì, sì, quello di, di lei che ha l'Alzheimer. Eh, lui... questo sarà il nostro film fra qualche anno, penso. Tu avrai l'Alzheimer? Io poco ma sicuro. tu ecco. mi andrai a trovare. I film a me piacciono tutti, eh, allora ognuno per andando. la sua storia. Io sarei una settimana da Dio. Ah! Tutto a me! Ah, tu sei a Zon. Zorn! No? Ah si, sì, Zorn! Sei... la seta morbida? Ti <ride> <ride> faccio la seta morbida! Sta al mare! Il pesce! <ride> Io se fossi un libro sarei la Bibbia Che riunisce un sacco di libri Perché parla della storia di Gesù Che sei molto antica Sono antica Sono stata cambiata col tempo Magari ognuno ha la sua interpretazione di me Ognuno pensa a quello che vuole C'è chi mi crede, c'è chi non mi crede Perché vuoi che quello che dici tu è legge anche. Sarei la Bibbia perché mi piace, è il libro più completo, più antico, più... Ah, un libro che ammiro. Se tu fossi una stagione, quale saresti? Primavera. Secondo me è estate. Tu sei più estate così. Ti guardo, vedo un sole. Tu saresti estate, amore. Vedo Beh, il mare. Che... Adesso tessuto. Se io fossi un tessuto, sarei la seta morbida. O <ride> sarei il pizzo? Mi piace. Un pezzo di pizzo. Hai fame? Vuoi un pezzo di pizza? un messaggio subliminare che somiglia a pizza. No. Somiglia anche a pazzo. A cibo? Quale cibo saresti? Una linguina allo scoglio. E se tu fossi una città? Non so, sarei Sydney, non so. Oppure, che ne so, Rio. Rio? Bel paesaggio, c'è tutto, c'è diciamo, la, il lato bello, benestante, ci sono i divertimenti, ci sono zone più, meno belle, però cioè, penso che l'aspetto di una personalità è, mm -hmm. può racchiudere quasi tutto, è, soprattutto se è intensa, quindi mm. diciamo intensamente tutto. Se io fossi una parola io sarei precipite precipitevolissimevolmente. Cioè la più lunga che esiste. No, se io fossi una parola io sarei empatia, comprensione, autocontrollo. Autostima? No, autostima no. Autista? Stica, autistica. Va bene, eh, se tu fossi una parte del corpo, quale saresti? Io sì. ti direi le gambe, ma in realtà non è così, lo so che sono le mani. Le mani? Sì. Ti piacerebbe essere le gambe, ma sei le mani? ho molta importanza le gambe, ma io so, di come sono fatto, io sono le mani. Io prendo e modifico. È vero, è vero. Modifico il sistema giusto, uso le mani per fare tutto. E quindi so di essere una mano, cioè una mano che bene o male si adatta e, e fa quello che deve fare, cioè nel senso quello che di, cui uno, di cui ho bisogno al momento. Mm. Trasformo. Dopo la tua non dico neanche quale sarebbe la mia parte del corpo. Qual è? No, no, no, no, tu sei molto eh. filosofico, sì, tu ma... sei profondo, le mie sono... Così. No, sì, voglio sapere. Bocca. Perché io faccio tutto con, le con la bocca. In che senso? Parlo, mangio, so il momento di stare zitta, il momento... <ride> <ride> <ride> A parte quello, perché la bocca, l'aspetto fisico di una persona, è la cosa che più mi attiva. È okay. così, la tensione. Quando parlo con una persona io, non, io guardo sempre la bocca. Oppure un cervello, perché io lo uso spesso, lo uso tanto. Sarebbe. Bocca mi piace di più eh? pensarti come un cervello perché? Mi a... Schifo, sono un cervello. Tre. Ah, mancano solo due iscriviti. Commenta, tocca a me. Sì. Se io fossi un gesto, io fossi un gesto. Un gesto italiano, no. Se io fossi un gesto, sarei <ride> un, no, un, un, un sorriso. Io sarei che vuoi allo stesso tempo, mangia allo stesso tempo col sorriso tre gesti in uno se tu fossi un peccato gola gola va bene questo è stato il video di oggi spero vi sia piaciuto lasciate i vostri commenti i vostri like e un augurio di pronta guarigione al mio amato amore Marigino ciao